Carissimi, continua il nostro percorso quaresimale, siamo già alla seconda domenica di Quaresima, siamo idealmente con Gesù sul monte Tabor, una collinetta, beh, in confronto ai nostri monti direi che come monte, qui si parla di monte nel Vangelo, ma non è che proprio sia un monte, una collina, però conserva il suo fascino, perché si tratta di un promontorio, che è così incombente in una zona pianeggiante per cui ha la sua forza. E Gesù aveva scelto questo monte per eh, potersi rivelare. Ha voluto rivelare la sua divinità ai suoi, Pietro, Giacomo e Giovanni, e a loro che ha voluto fare questo dono, questa rivelazione. È veramente Dio, si tratta di Dio. Sono tutti stravolti, eh, in un certo senso spauriti piacevolmente eh, meravigliati di questa grandissima luce della bellezza di questo momento un momento che con difficoltà si riesce a raccontare un'esperienza strabigliante di luce una luce che sovrasta sovrasta sul tutto sulle tenebre li vuole in un certo senso rassicurare vedete eh, voi avrete eh, difficoltà probabilmente non riuscirete a seguirmi fino in fondo per quello che sta per accadere no? per la sua passione morte ma io sono colui che vince la tenebre, sono la luce, sono Dio, è ecco, un modo anche da amico di rassicurarli, di rasserenarli, però che cosa accade? Che cosa accade? Noi sappiamo fuggirono tutti, fuggirono tutti dopo l'arresto di Gesù, no? fuggirono tutti perché vogliamo fuggire dall'umanità e tenerci la divinità è sempre lì, vorremmo tenerci il bello, infatti i tre dicono è bello per noi stare qui, eh, sì è bello, ma questa bellezza che pure dobbiamo testimoniare perché possiamo coinvolgere altri per attrazione, no? come spesso ci ricorda Papa Francesco e non per proselitismo, questa bellezza però porta in sé anche le contraddizioni e le difficoltà di perseguirla, di raggiungerla. È una bellezza che sarà eterna, sarà definitiva nell'eternità, ma è già anticipata fortemente dalla resurrezione di Gesù che realmente vince le tenebre. È questa bellezza che dobbiamo testimoniare, anzi io direi chiediamoci nelle nostre comunità ecclesiali, noi in quanto pastori, e non so chi mi ascolta, e non so, i fedeli laici, fratelli e sorelle, credenti o non credenti, ecco se lo chiedono, sono belle, sono attraenti le nostre comunità, sono gioiose, sono piene di amore per Dio e al tempo stesso sono capaci di gestire anche le difficoltà, le incoerenze che talvolta incombono all'interno stesso delle nostre comunità qualche tenebra si insidia, no? però bisogna essere luce. Questo è il nostro compito, vi auguro davvero di essere luce sfolgorante, di testimoniare la bellezza dell'incontro con Dio nella vostra vita. Buona domenica a tutti!